Sono Alvise Manni, il Presidente del Centro Studi Civitanovesi. Siamo nella piazza 25 luglio a Civitanova Marca Marche Alta in provincia di Macerata e oggi è domenica, 8 luglio 2018. Siamo qui nella sede di Sted, l'ex trattoria Assunta, di proprietà della parrocchia di San Paolo Apostolo e siamo alla mostra che è stata organizzata in occasione di Rive Festival. La mostra è stata inaugurata due giorni fa. Non c'erano tantissime persone il giorno di inaugurazione dobbiamo dire. Quindi adesso faremo questo filmato per una visita guidata alla mostra perché così possa rimanere ai posteri per sempre nel web. Come vedete, mostra, arti e mestieri e tradizioni. Entriamo. Ecco, siamo entrati nei locali di Sted e scendendo i gradini andiamo nella sala grande dove è esposta la mostra, arti e mestieri, le tradizioni. Hanno collaborato varie associazioni, varie per allestire questa piccola raccolta per un paio di giorni di oggetti che ormai non sono più molto visibili il grosso del materiale proviene dal museo delle arti e tradizioni popolari qui a Civitano Malta sotto il pincio nella zona del Tirassegno che è stato fondato molto tempo fa a metà degli anni 90, inizio anni 90 dall'indimenticato Pierino Pepa queste sono delle cartoline che fanno vedere gli antichi giochi dei bambini e degli attrezzi fatti in legno. Iniziamo a vedere questi oggetti ormai non più usuali perché sono appunto musealizzati. Vediamo questo che è il cosiddetto setaccio o crivello e quindi è stato usato anche per uno degli elementi, una parola e un simbolo chiave della festa di San Paolo 2018. Lo vediamo sospeso, serviva appunto per fare il setaccio per poter discernere materiali diversi noi vediamo un altro a terra come vediamo anche degli altri canestri intrecciati di vimini e poi vediamo le stadere, le bilance con un piatto solo in metallo per i venditori ambulanti e poi da quest'altra parte possiamo vedere altri oggetti vediamo le forbici, il soffietto, le pinze della bottega diciamo del fabbro sempre dal Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Civitano Alta. Là in fondo possiamo vedere altri oggetti relativi alla vendemmia. Tra un po' sarà tempo di vendemmia e ci sono delle, dei contenitori per prendere i grappoli d'uva, dei mastelli, c'è la macchinetta da mettere sulle spalle per spargere il verderame, rame, e lo zaino, diciamo, e poi ci sono dei fiaschi impagliati. Andando da quest'altra parte, la raccolta è piccola ma significativa, vediamo il furcone, vediamo il rastrello, bellissimo il rastrello in legno, completamente in legno, non c'è il manico in legno, anche i denti e l'attrezzo vero e proprio sono fatti in legno, questo è dovuto al fatto che Pierino è riuscito a recuperare oggetti che erano veramente antichissimi. Quindi non soltanto di metallo, ma anche interamente in legno. Ultimo oggetto di questa prima sala, vediamo una cariola in ottimo stato di conservazione, anche questa naturalmente in legno, ma qui c'è un pezzo in metallo. Vediamo la ruota della cariola per gli scarioranti, perché un mese era portare via del materiale, il movimento terra dei oggi. La ruota naturalmente è in ferro. Adesso passiamo nella seconda stanza dove si passa idealmente da Civitanova Alta al Porto e con che cosa ci andiamo? Al Porto con il tram. Anche qui Pierino è stato un antesignano, è stato visionario di tutto quel grande movimento che è stato all'inizio del Novecento, dal 1910-1911 in poi il tram che ha cercato di tenere insieme Porto Civitanova con Civitano Alta, poi sappiamo che nel 1913 il comune di Porto Civitanova si staccherà da Civitano Alta. il tram voluto dall'onorevole Ricci che poi è stato sostituito negli anni 50 dal filobus e poi negli anni 70 dall'autobus e che ancora oggi unisce i due centri ecco di tutto questo di, tutto, di tutta l'epopea del tram rimangono due finestrini c'è un orario, ci sono delle lettere c'è una fotografia Pierino ha salvato almeno questo, del tram non c'è più niente con il tram scendiamo al porto ecco abbiamo preso il tram e qui c'è subito una rete con i galleggianti siamo andati al porto il porto naturalmente come dice la parola stessa Civitanova ha vissuto per secoli millenni di pesca prima della tranvia, prima di Civitanova Alta prima dell'industria prima delle scarpe, prima di altro la pesca i civitanovesi sono sempre stati in contatto simbiotico con il mare San Marone è il protettore di Civitanova San Marone si festeggia il 18 agosto ma come si dice il mare e Marone Lomaro Lomaro può essere il mare e San Marone c'è questa assonanza tra il mare e il patrono ma Civitanova Porto non è soltanto la pesca anzi oggi è, non è così sviluppata non è così importante Civitanova è stata importantissima per la fabbrica Cecchetti Adriano Cecchetti ha fondato nel 1892, prima a Civitanovalta e poi scesa al porto, una fabbrica metalmeccanica che fra una cosa e un'altra, cambiando vari nomi, noi l'abbiamo conosciuta come società gestione industriali, ha chiuso i battenti il 30 giugno del 1994. 102 anni di storia, decine di migliaia di civitanovesi hanno lavorato alla Cecchetti. Adriano Cecchetti è rimasto il fondatore, è rimasto il padre della fabbrica, ancora ricordato oggi a distanza di molti decenni dalla morte come un benefattore qui c'è un video che si potrebbe visionare e potrete vederlo, ci sarà il link nel filmato dove si fanno vedere delle immagini della vita del porto negli anni 20, 30, 40, 50 e nella seconda parte del filmato vedrete immagini dalla Cecchetti della Cecchetti oggi non c'è più niente perché in quel quartiere chiamato Civitanova 2000 oggi al centro di Civitanova ci sono delle grandi piazze, ci sono dei parcheggi, c'è un parco pubblico dedicato alla Cecchetti e ai cecchettari ma non c'è più la fabbrica sì c'è il tornio sotto una teca non visibile per ora, restaurato ma non visibile c'è un, un rudere di un capannone che è di difficile accesso Civitanova è una città che ha molti festival ha molte iniziative lodevoli ma manca di strutture museali il museo della Cecchetti ancora non c'è il Tornio non è visitabile e poi ci sono dei musei privati c'è cioè il museo del Trotto in campagna c'è cioè il museo delle arti e tradizioni popolari di Pierino Pepa in una posizione sotto il pincio verso il tirassegno non molto facile da raggiungere e comunque in questo momento chiuso non c'è il museo archeologico dell'antica Cloana, Civitanova ha bisogno di strutture museali che siano aperte tutti i giorni, che siano da tutti visitabili, contenere dei reperti che siano comprensibili ai visitatori, qualcuno che li tramanda e li spieghi. Quindi ci auguriamo che Civitanova abbia in un futuro breve molti musei, perché i reperti ce ne abbiamo tanti. Alla prossima.